Ancora ci può essere il rischio di appropriarsi della parola di Dio, per piegarla ai propri scopi. Ancora 40 giorni indica un tempo di maturazione, un tempo speciale, un tempo che è segnato dalla presenza della benedizione di Dio. Eppure a volte eh, ci può essere questo rischio di interpretare, di restituire la parola secondo la nostra visione, l'amore è divino e spezza le nostre logiche umane e per sua natura non si divide, può solo moltiplicarsi, tanto più lo si condivide, è questo espandersi in modo esponenziale dell'amore di Dio che Giona ha perso di vista. Giona alla fine non è che ha tanto fiducia in Dio, pensa che se Dio ama il popolo di Israele non ha posto nel cuore per altri popoli, che non c'è posto per nessun altro. Giona ha un'immagine di un amore esclusivo di Dio. E se Dio ama il popolo di Israele, che è la sua proprietà, perché deve avere spazio e cuore per altri, crede insomma che Dio abbia delle riserve d'amore da misurare attentamente facendo attenzione che arrivino fino alla fine, senza sprecarne nulla, tanto meno con chi non ne è degno. Siamo nella realtà dello spreco, della grande generosità di Dio al Convegno Nazionale delle vocazioni, dove un relatore parlava della paura che ci sia un posto solo nel cuore di Dio. E faceva l'esempio di Caino e Abele. Caino, in fin dei conti, crede che Dio ha posto nel suo cuore solo per Abele e che non c'è posto per Caino. Però di fatto il Signore non aveva parlato con Abele, ha parlato con Caino. Anche per, eh, per, il, anche per il Signore Caino era importante, erano importanti entrambi. Ognuno con la sua differenza, con la sua realtà, eh, col suo modo di essere e di fare. E quindi Caino che è concentrato invece sulla predilezione di Abele pensa che non ci sia posto per lui nel cuore di Dio. Quante volte dentro l'umanità c'è questo rischio? C'è questo rischio di pensare che per alcuni non c'è posto nel cuore di Dio. È quello che in fin dei conti pensa Giona, che pensa che i niniviti non possono essere nel cuore di Dio. Persone così e così crudeli, come possono essere nel cuore di Dio? E quindi in questa situazione Giona si sente forse abbandonato. Ma allora se tu vuoi bene i niniviti vuol dire che non vuoi bene a me e io me ne scappo. Se tu accogli la conversione dei niniviti, io me ne sto lì finché tu non li distruggi. Abbiamo bisogno della consolazione di Dio. E solo se ci lasciamo consolare da Lui, possiamo essere delle persone che portano consolazione. Il messaggio quindi di Giona poteva essere come lo è stato, un messaggio di trasformazione non solo per i niniviti ma anche per lui, capire che c'era un cambiamento anche in lui e nella sua vita. Potremmo dire che se una vocazione non produce consolazione è inutile, se una missione non produce consolazione non serve a niente. Chiediamo allora al Signore il dono della consolazione, che consoli i nostri cuori e che ci faccia, portatori di consolazione.